Tutti i giapponesi adorano i manga Ah oh, no? <ride> Le geisha sono delle prostitute mm. Però l'hai mai sentito? We are are Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, un nuovo video con... Ericottero! Yeah. Yeah. In questo momento ci troviamo qui a Imperia mm. e ho deciso di fare questo video di cultura giapponese con mm. Ericottero ho deciso di chiederti un po' di domande. Paura. Su. No, perché praticamente ci sono un sacco di italiani che mi chiedono alcune cose e volevo chiederti 10 cose per scoprire oh. se sono vere o meno. Cioè io lo so, però. Ok. Se lo dico io ha un impatto, se lo dice una giapponese vera, ha un altro impatto. Ah, vabbè, vabbè, eh. se non la conoscete, ricontrelo c'è un canale di YouTube che vabbè, ormai collaboriamo sempre, quindi mm. la conoscete, ve lo lascio qui se non lo conoscete già. Bene, partiamo la prima. Allora... Eh, vediamo se riesco a rispondere. Cioè... Sicuramente sì. Allora, la, la prima cosa che mi dicono, che comunque ho sentito anche in alcuni video, è che i giapponesi non fischiano mai se una donna passa, non rimorchiano mai per strada, è vero? Normalmente no. Normalmente Però no. Però magari tipo venerdì sera che tutti escono a bere già... Mm, Dopo qualche bevuta, può essere che i giapponesi diventano più allegri. Allora sì. forse è più facile che anche qualche uomo che comincia a parlare Cos'è questo? Bacciare. <ride> <A> <ride> Però sì, normalmente. È... Mm, no, maro, maro. No? no. Ti hanno mai fatto Nampa? Watashika? <ride> <ride> eh. No, no, no. No, non tu. Te l'hanno cioè... mai fatta testa di Tattua. <ride> mai Mai? Ma forse perché sei di Nagasaki perché. Che invece... <ride> cosa c'entra <'è> <ride> No, perché magari è Nagasaki è un posto un pochino più... Ah, meno... eh, ma tipo a Tokyo, eh, infatti, eh. Eh, eravamo a Shinjuku, tipo lì che tutti eh. vanno a bere, allora più facile non è che... Cioè eravamo già, non so, me mescolati tutti, cioè quelli sì, che sì. troviamo per caso, per caso... Per caso... Cioè cominciamo a parlare, come in Italia, Eh. però non è che allora un uomo che comincia a parlarmi eh. Per non so andare uh. da qualche parte da soli queste cose. Un giapponese a caso! Yay. <ride> <ride> e come farebbero i giapponesi Nampa se dovessero fare Nampa? Uh. E <ride> eh, non sa so fare. Non sa so fare. No, perché sono io forse? Ah no! Temo... E poi... E poi... E poi... 50ねこれ、 Hima? Sì, mm. ah. Ok, ehi, wakata. Ok. Capito? Capito. Ma in fondo non vuole nampa stacco mai in Ah, ok. Il mio amico a casa ha detto che non ha mai fatto nampa, quindi non, non ci sa fare un nampa bene. Però imparate questa nuova parola giapponese: Nampa. Nampa vuol dire rimorchiare. Mm. Certo. Nampa seru. Nampa seru. La seconda cosa che spesso sento, però non credo sia vera, è che le geisha sono delle prostitute. Mm. Però l'hai mai sentito? Sì, sì. è eh, sempre. Sì, cioè è vero l'altra parte perché una par parte di loro lavoro è anche questo. Eh? Sure, no. Ah, cheisa chicom. Ghaiisa dove un bacilo. Adesso ma ragazzi abbiamo preso la giapponese sbagliata. Forse. Le geishe magari nell'immaginario sono diventate prostitute quando c'è stato l'invasione degli americani mm, forse. E, e i giapponesi volevano, che ne so, delle prostitute geishe, Però i giapponesi non gliele volevano dare Quindi gli davano delle giapponesi normali truccate e vestite da geisce E le spacciavano come mm, geishe, Però non erano veramente geishe. Sua geisha, la parola geisha vuol dire artista. Sì, artista. Quindi sì, c'è cioè, intrattenimento sì, durante la cena sì, e ballo. doveva sapere bene cantare, ballare, quindi sì. c'è cioè, proprio artista. Sì, sì, sì, sì, sì, infatti sì, sì, sì, sì, sì. Comunque una vita abbastanza difficile quella della geisha, però non c'entra nulla. Maico? Maiko è l'apprendista. Prendista? L'apprendista. Prima di cioè, diventare geisha. Prima di diventare geisha è un apprendista. Sì, ce l'hai davanti. Tamago. So, tamago, eh, Tipo in Giappone si deve tipo un uovo, è un uovo che poi diventerà una. Mm. Yeah, suona male, però una gallina. <ride> Ma in Giappone è perché avete tutte queste cose con le uova? Cioè Hanno una specie di ciotola con riso con sopra l'uovo e il pollo, pollo e lo chiamano Oiakodon. No! Mm. La ciotola Ma... del mamma è No, Esso! so! Vabbè, quindi le Geshe non so. Ma la Geshe l'avete tirato, no, Ok. Sì davvero? Geisha prostitute. Ah, Geisha non è male Non so, non è male Ma non è anche Ma non è Ma non è male Ma non è male Ah, non so Ok Ok, poi la terza cosa Questa è un po' difficile Però quando i giapponesi sorridono Non lo pensano veramente mm? È una cosa che dicono i giapponesi Sorridono, però in realtà dentro non sono contenti Magari ti oh, oh, sta antipatico Messi. Commessi ah. ma anche in generale, nel senso ah. che ti sorridono sempre, però magari non, non gli stai simpatico. Questo è vero, non è vero? Cioè ci, vuoi... sono, ci sono le persone che hanno questa espressione sempre un po' finta. Cioè, mm. ormai lei è così, però dentro non si capisce mai cosa sta pensando veramente. Eh. Mm. Questo anche tu lo fai? No, io no! <ride> <ride> Però sì, cioè, ho conosciuto delle persone un po' così Spesso le femmine Sì? Mm. Poi la, la quarta, tutti i giapponesi adorano i manga Ah oh, no? <ride> Cioè, né a me né al mio giapponese a caso piacciono i manga, quindi non lo so. A tutti gli italiani piace calcio? A tutti gli italiani piace il calcio, vedi? Non è vero? Eh, <ride> è la stessa cosa, eh, cioè, sì. però in media forse più giapponesi piacciono il, il manga? Rispetto a... Non lo so, forse no. Ma manga forse quando sono piccoli, cioè bambini, forse manga-anime sì. Cioè, quasi tutti passano questa cosa, eh. però non è che. Tutti quanti diventano come otaku Ah, ok. Poi la quinta: mm. i giapponesi non hanno mai ferie. Dipende che lavoro fa. Eh. Cioè, è vero che ci sono i giapponesi che, anche se hanno le ferie, vanno a lavorare lo stesso. Eh sì eh Però sì, sì, sì. anche tanti, spesso adesso in Giappone, giovani, che quando finisce di lavorare va a casa Ah eh. sì? Quindi, però sì, mediamente forse non prendono le ferie Un'altra cosa, che questa è una cosa che, che dicono, è un po' brutta, però l'ho sentita Tutti i giapponesi sono tutti uguali, cioè... Però te l'ha detta, no? L'hai mai sentito qualche... Ma non sono italiano? giapponesi, sì, ma cinesi, cioè, giapponesi, gli asiatici, asiatici in generale Io non riesco a capire, cioè... Boh. Mm, cioè magari chi non conosce nessun amico o cinese o giapponese coreano Allora, cioè anche per i giapponesi uno straniero uguale cioè fosse americano Eh sì Cioè io. non ho idea se è spagnolo, francese Italiano okay, eh, ah, non vedo la differenza, è la stessa cosa eh, sì. asiatico, asiatico, insomma, siamo Ma forse perché hanno gli stessi colori di capelli, anche, so. anche Però Per esempio, io, secondo me, se una cosa non la conosci, è difficile distinguerla, perché io ho fatto un esperimento quando ero piccolo, cioè avevamo 20 mele, cioè c'era un cesto di mele mm. e ognuno prendeva una mela, no? mm. E la passavano, ma no? Poi la guardavi intensamente per 20 secondi e poi la rimettevi giù. Ah, e poi, poi la, la ri E poi la sapevi riconoscere. Secondo ah. me, se impari a conoscere una cultura o comunque sì, delle persone sì, sì, poi sì. mi impari a distinguere meglio. Uh -huh. Per esempio, io stando tantissimo fuori dall'Italia, adesso mi sembra di vedere delle categorie di stranieri. Per esempio, ah, quelli biondi con gli occhi azzurri alti così mi sembrano simili, magari. Uh -huh. Quindi più ti abitui secondo me una cosa, più sì, sì, la sai sì. riconoscere. Cioè, adesso anch'io più o meno riesco a forse distinguere, forse lui è italiano, sembra, invece eh. lui sembra tipo americano, sì, certo sì, sì, americano, sì, sì. italiano vedo abbastanza differenza. Però quando ero in Giappone meno. Sì, straniero per me era tutto eh, sì, americano sì, sì, sì, sì. Ok questa l'ho sentita tante volte Senti un po', secondo me ti fa un po' ridere però L'impiegato che schiaccia un pisolino durante le sue ore di lavoro dimostra che hai lavorato bene fino allo sfinimento I giapponesi lavorano talmente tanto che praticamente se si addormentano al lavoro è perché sono sfiniti E quindi vuol dire che hanno lavorato molto bene Quindi sono quasi premiati per ah, questo. L'hai sentita mai? Ma questo? dormi nell'ufficio? Dormi nell'ufficio Ah nell questo sì, quasi complimenti Davvero? Sì perché non sei neanche tornata a casa cioè, se ah, guardi... se dormi in ufficio, però eh? se dormi nelle ore di lavoro no Ah, no, durante, no, no. durante no Ah ok, quindi ci sono dei giapponesi che finiscono per dormire in ufficio? È chiaro, eh, a scuola sì, a scu... durante no, la, dur la lezione scu... sì sì, dormono così E se dormi a scuola non è un problema? Dipende dal professore, professor, okay. un professore dice se vuoi dormire va bene dormi, basta che non fai rumore, rumore. Quindi non puoi russare o parlare con gli altri ma dormire siccome non fai rumore quindi va bene sai che io parlo nel sonno ah? lì wow, sai che già ne voto sì o no mi hanno detto <ride> non reggono molto l'alcol Ah. Uh, eh, rispetto agli italiani forse si sì, diventano subito visibili Come mai dire anche tu diventi subito rossa? Lui no, a caso non diventa rosso mm, Per tanti giapponesi si, sì, poi facilmente si ubriacano, è vero, sì. ma, ma perché in Italia anche se, se, ti, si, è se, è eh, se ti ubriachi diverso. se ti non è che. Perché poi li tanti accasciati a terra, cioè succede, <ride> ma perché? E vogliono staccarsi dalla eh... realtà Ok, vabbè Poi l'ultimo di questi stereotipi è che il Giappone costa tantissimo, è vero? Non è vero? Dipende che città A sì. Tokyo, sì Cioè, di Però... che costa della vita Ma secondo me non costa Cioè, costa più Milano, secondo me, di Tokyo eh? Perché alla fine cose, Allora, sì. se cucini a casa, forse costa meno Milano, forse Però se mangi fuori Tanto anche cost... Milano Costa quasi meno Tocchio mangiare fuori, forse, mm. perché, cioè, dipende cosa mangi, però, per esempio, in Giappone ci sono tante opzioni, per esempio, o non costa tanto mm, mm, mm, in, in Italia non riesci a mangiare con 10 euro, se non è fuori, sì, almeno sì, 15-20, quindi Mangiare fuori, sì, è vero che in Italia forse costa di più di Giappone E costa tanto, però non è che costa così tanto in proporzione, ah, secondo okay, me okay. È abbastanza simile Vabbè, questi erano gli stereotipi <ride> che siamo riusciti a sfatare o constatare con la nostra <ride> giapponese Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando andate a seguire anche il canale di Ericottero Seguite anche un giapponese a caso okay. E non perdetevi il nostro video ad ah, Imperia mm. Ciao ah.